Vi ringrazio ovviamente dell'invito, sono sempre contento di partecipare all'iniziativa di Lapsus e anche di avere qui Guido, che è un, sempre stato un punto di riferimento anche teorico, forse è ripetivo definirlo giornalista esclusivamente, ma è anche per me, oltre che un amico, è sempre stato anche un maestro, così come i suoi libri sono sempre stati importanti per chi si è accosta a questi, a questi, a questi temi. Allora, diceva giustamente Zeno, molto spesso l'estrema destra americana eh, viene letta con chiavi di lettura e punti di vista lenti europee e questo è già un fondamentale fraintendimento, oppure ci se ne occupa, è un po' anche l'informazione mainstream ovviamente ormai ha stabilmente questa abitudine, ci se ne occupa quando succede qualcosa di eclatante, io proverò a parlare anche un po' di quello che era il terrorismo interno degli Stati Uniti, che è una componente non minoritaria eh, rispetto anche alla vita sociale americana, quello parliamo di eh, le componenti appunto ascrivibili all'estradicale, radicale e prima diciamo, dell'11 settembre rappresentavano il nemico pubblico interno numero uno da un certo punto di vista, cioè i grandi casi eclatanti, i grandi attentati americani avevano una loro radice di estrema destra, in particolare il grande attentato di Oklahoma City del, del 95, eh, di cui poi parleremo, eh, era l'attentato maggiore sul suolo americano prima dell'11 11 settembre, anche questo era ascrivibile appunto al mondo della destra radicale americana che anche in questo è poco, è poco conosciuta. Uh, e quindi magari se ne parlava esclusivamente di questi trangenti o se ne parlava uh, nel momento in cui uh, si formalizzavano oppure facevano delle cose eclatanti delle milizie paramilitari sul confine del Messico, sapete questa questione, poi ne parlerà anche Guido della questione del muro, e comunque di quelle che sono delle politiche di restringimento dell'immigrazione dal Messico che ormai da Clinton sono abbastanza, sono abbastanza stabili, e nell'epoca di Bush eh, di Bush figlio in realtà hanno trovato questa articolazione delle milizie. Ma provando ad andare un po' eh, con ordine, è possibile suddividere con alcune premesse importanti nella storia americana, e quando parliamo di storia americana parliamo soprattutto anche del loro processo di formazione e costituzionalizzazione, che resta un elemento e un pilastro fondamentale nella storia americana. Voi sapete che eh, l'articolazione la, interna degli Stati Uniti è molto complicata anche a livello di eh, documenti costituzionali, non ce n'è uno solo, perché eh, ci sono delle dichiarazioni, ci sono degli emendamenti, ci sono delle costituzioni, c'è la giurisprudenza all'anglosassone dei singoli stati, c'è la dimensione centrale, eh, del potere centrale rappresentato dal Presidente, c'è la dimensione eh, del Senato e della Camera, quindi è una dimensione estremamente complessa, anche questa spesso viene fraintesa perché viene schiacciata in modo europeo ovviamente per studiare un fenomeno come la destra radicale bisogna conoscere anche la costituzione formale di quel paese specie perché una pa la tipicità della radice più autentica della destra radicale non è eh, americana non è in contrapposizione al, eh, all'idea americana all'ideologia dominante, al modello societario ma anzi è una risposta di difesa per, cioè, quindi può essere aggressiva verso il governo, ciao, aggressiva ciao. verso le istituzioni, ciao, ma in realtà dal punto di vista americano, cioè di essere veri americani, coloro che per esempio eh, rispettano integralmente il trattato eh, costituzionale, soprattutto per quanto riguarda i diritti individuali, quindi la questione delle armi. Quindi per esempio anche la questione fondamentale in un paese federale, in un paese sfaccettato anche dal punto di vista legislativo come gli Stati Uniti, sulla centrale questione delle tasse. Le tasse sono il primo rapporto che il cittadino ha con lo Stato, con lo Stato centrale. Noi in Europa le abbiamo in maniera completamente diversa. Nell'ideologia americana, che sta anche nella loro carta costituzionale, nel loro emendamento, esattamente come quello delle armi, e nel principio del diritto alla felicità dei primi costituzionalisti. C'è anche il fatto che nell'idea appunto del, dei diritti inalienabili del cittadino americano eh, non si può, lo Stato non possa chiedergli troppo e questo viene spesso quantificato anche nelle tasse. Quindi le, mh, questi parametri tipicamente americani, la questione delle armi che come sapete storicamente aveva un'origine di contrapposizione feudale nella vecchia Europa in cui le armi erano segno distintivo delle classi dominanti, della nobiltà invece il cittadino americano ha diritto a portare le armi, ma addirittura, anche questo è un elemento inalienabile, anche contro chi lo vuole costringere a perdere i suoi diritti costitutivi, fosse anche il suo governo. Quindi si parla di anche resistenze armate antitasse, potrà farci sorridere che però si richiamano a una identità americana profonda e questa è la radice della prima, eh, del primo grande, della prima grande famiglia diciamo, del, eh, dell'estrema destra americana che possiamo sommariamente eh, diciamo, definire come il mondo che esce sconfitto dalla guerra di secessione. Voi sapete nella storia americana, la grande di secessione degli anni 60, i primi anni 60 del, eh, fino al 65 dell'Ottocento, il loro grande evento, la loro guerra civile interna. Eh, molto spesso a me capita che quando la, ne, si sentono corsi universitari, mi capita anche quando la si spiega ai ragazzi più giovani, può sembrare strano perché è, una, è un conflitto molto limitato, che però resta nella memoria americana, quantomeno fino alla guerra del Vietnam, in una maniera preponderante. Pensate solo a quanti film, pensate solo a quanta, Ideologia, quanto torna anche in alcuni territori, perché è anche un conflitto fortemente territorializzato ed è anche lo scontro fra la federazione e la confederazione torna anche quella che generalmente chiamiamo eh, la cultura confederale la cultura sudista, la cultura dixie che è un qualcosa che poi si espande perché sapete che gli Stati Uniti trovano la loro unificazione territoriale complessiva intorno al 1890 anche con l'acquisto degli ultimi territori presso la California e l'Alaska, ma questo conflitto costitutivo eh, della guerra di secessione rappresenta un grande bullus nella società americana e va a toccare proprio alcuni di questi temi chi organizza stabilmente in maniera eh, diffusa negli ex stati confederali sconfitti e prova a catalizzare comunque questo appunto dicevo questo bullus questa frattura sociale e anche ideologica rispetto, anche questo è interessante al partito repubblicano eh, di, di Lincoln che trionfa eh, eh, inizialmente facciamo addirittura parte del partito democratico anche per capirci la, la dicotomia destra-sinistra che noi applichiamo a repubblicani democratici funziona dagli, da fine anni 60 in poi prima anzi la grande frattura è tra centralizzazione e decentramento federale questa è un'altra degli errori che facciamo per leggere la storia americana bene, chi prova a uh, organizzare e capisce che questa frattura resta ed è un problema aperto, sarà quello che sarà il Ku Klux Klan, che è la prima grande corposa famiglia interna alla destra, alla destra americana che non è a caso che viene organizzata proprio dagli stati del sud da ex militari, ex militari che avevano partecipato alla, uh, alla guerra di secessione dalla parte sudista perdendo allora, Tusklan se ne parla molto in realtà è anche molto anche a livello narrativo se ne parla molto per quanto riguarda più degli anni 50 la fine della segregazione razziale il triennio di Kennedy ma in realtà quella non è l'epoca d'oro del clan assolutamente cioè l'epoca d'oro del clan in realtà è un qualcosa di classico che ritorna più volte nella storia americana l'epoca d'oro del clan in realtà va dalla fine della prima guerra mondiale sostanzialmente agli anni cinquanta, ai primi anni 50, quella è l'epoca d'oro del clan, il clan fra le due guerre eh, anche e quello è il momento in cui prova un'autentica fascinazione per il fascismo europeo e anche soprattutto per quello italiano e quello è il momento in cui diventa un'organizzazione di massa, diventa un partito vero e proprio, che voi potete trovare delle manifestazioni enormi fra le due guerre a Washington, anche in contesti metropolitani da parte del clan, mentre invece noi siamo un po' schiacciati alla visione, alla Mississippi Burning, per cui siamo negli anni 50 nell'America profonda, ma non c'è un vero progetto politico. Quali sono i nemici del clan? I nemici del clan, che appunto discendono anche da un certo puritanesimo radicale, appunto da quello che poi ci parlerà Guido dell'America dell dell West. i nemici del clan sono inquadrati come i papisti, vecchio retaggio anglosassone, anche Locke, diciamo, dice nella, nella tolleranza dello stato locchiano, eh, mai fidarsi dei papisti perché i cattolici appunto hanno un sovrano superiore al qualsiasi governo che il papa, quindi i papisti, anche se questa è una dimensione che comunque radicalizza però la radice puritana, in contrapposizione, cioè ne fa eh, un orgoglio identitario e impedisce una visione ecumenica. Gli ebrei, in quanto, e questa è la radice del particolare antisemitismo del clan, che poi va a fascistizzarsi e a vedere anche nella, in questa componente ebraico-massonica, che è una delle componenti del, costituzionali è una delle componenti del costituzionalismo uh, americano, voi sapete che c'è sempre anche la, banalmente la, moneta da un, la, la banconota da un dollaro, somma... Uh, dal In God We Trust al, al presidente in tribunale che si giura sulla Bibbia fino a immagini di derivazione illuministica eh, massonica grande discussione se l'America sia legata all'illuminismo italiano o all'illuminismo anglosassone, però di fatto c'è questa dicotomia il clan interpreta questa radice massonica come la radice del governo di Washington cioè come la radice del potere centrale e in qualche maniera gli dà un, un connotato antisemita, radicalmente antisemita, e poi ovviamente la questione razziale eh, sui neri e su tutti coloro che non sono white anglosassoni e protestanti, appunto, ospo. il clan mantiene questi, mantiene questi paletti. E avrà appunto da un primo momento in cui è eh, l'associazionismo diffuso, rancoroso, vendicativo è. Paramilitare delle zone profonde sconfitte dalla, eh, nella guerra di secessione arriva dal il 19 e il 50 invece a poter essere una formazione di massa il clan poi subisce una diaspora nel senso che nascono tanti clan molto spesso il KKK del Tudus clan diventa anche un elemento di marketing per delle piccole formazioni per delle piccole sette magari per delle radio magari per dei personaggi quindi trovate per esempio uh, David Duke, di cui parleremo, che è uno dei grandi editori, anche uno dei grandi personaggi dell'estremismo mainstream antisemita e negazionista americano, in realtà lui è un gran dragone eh, della, dei Cavalieri Bianchi e del Clan, ma questo vuol dire pochissimo, nel senso che parliamo di eh, una frammentazione del clan che non ha più un progetto politico di massa e non può più offrire... Eh, diciamo, la base per quello che stava davvero diventando un partito fascista in America. C'è stato anche un partito nazionalsocialista che però non ha mai avuto eh, la maggioranza come il clan che addirittura pensa a queste grandi manifestazioni profedeutiche a una marcia su Washington, Addirittura loro fanno una marcia su Washington sono obbligati a non portare le armi e a non, e a non avere il volto coperto, sapete so dal classico cappuccio bianco, però l'idea è esattamente quella di formare un partito di massa centralizzato. Ecco. Quindi il clan su cui noi ci soffermiamo, quello più cinematografico, in realtà è il clan frammentato, il clan minore, che sussiste e persiste in alcune zone, eh, tenete presente che noi spesso ci concentriamo sul Texas eh, o sull'Arkansas, ma in una delle centrali vere eh, diciamo, Problematiche, l'Alabama la, e quindi la cultura di L'Alabama è l'ultimo stato che eh, diciamo, modifica la sua carta federale costituzionale interna sulla questione della segregazione razziale. Per cui diciamo, il clan eh, va compreso in questa tripartizione. Tutt'ora esiste il ecco, clan, però ormai è diventato anche un elemento mainstream, e talmente frammentato che non ha più la portata forte che invece va a fare due guerre, anche se il richiamo identitario alla cultura del clan sopravvive, e questo è il secondo, secondo ambito, perché sono, è un gioco anche di vasi comunicanti, sopravvive per quanto riguarda un circuito che in America è corposo anche dal punto di vista della produzione editoriale, della produzione web, della produzione documentaria, della produzione di oggettistica, che lì è assolutamente consentita, che è tutto un circuito editoriale, che poi è diventato dei siti web, dei che è uno di questi più famosi, che magari tiene insieme predicatori radicali su alcune radio, tiene insieme delle piccole comunità, tiene insieme un certo associazionismo, delle case editrici, degli scrittori anche, e dei forum web, attualmente delle pagine Facebook, insomma, tutto è articolato, ma è produzione editoriale, che viene anche da questa esperienza del clan frammentato e ha prodotto, per esempio, una vasta letteratura negazionista si è concentrata maggiormente sulle questioni appunto della, della letteratura eh, parastorica o la pacottaglia storica che va a negare l'olocausto, ma che soprattutto oggi noi definiremmo complottista, nel senso che si è creato ancora questa frattura io vi dicevo prima, il clan, nella mentalità del clan si associa l'antisemitismo all alla eh, diffidenza, opposizione e guerra verso il potere centrale allora, eh, questo mondo editoriale post-clan, questo fungus culturale, che però è abbastanza eh, radicato, soprattutto grazie, come potete immaginare, alle potenzialità del web, noi oggi lo vediamo nelle nostre società legato a quello che noi banalmente definiamo complottismo, però in America è presente già da un buon, da un paio di decenni, è legato per esempio al concetto dello zon, cioè dello Zion Occupation Government. Il governo di Washington viene descritto come un governo occupato da lobby ebraiche. E qui comincia quella vastissima letteratura che va sui Rockefeller, sui Rothschild, attualmente su Soros, e quell'insieme di produzione editoriale che non, è che non è più quella marcatamente negazionista degli anni Ottanta, ma è una visione per cui... Eh, appunto c'è un ristretto numero di finanzieri, editori, eh, editori televisivi molto spesso, e nei forum, in, in rete su YouTube ne trovate tantissimi, ma è, erano prima dei libri. C'è questo meccanismo comunicativo: c'è un elenco di grandi personaggi, di grandi banchieri, di grandi amministratori delegati, di, di attori, di imprenditori, della, di imprenditori della editoria porno. Altro concetto che veniva dall'ultimo clan questo, per cui c'era eh, ancora quella caratterizzazione eh, che veniva dall'antisemitismo europeo come eh, l'ebreo, come sessualmente sfrenato, come violentatore, come rapitore di bambini, che poi passa anche sul nero, ovviamente, questa era una delle tante cose, in realtà eh, più l'editoria televisiva, per cui si crea questo enorme pantheon di personaggi per cui qualsiasi ganglio vitale dell'industria culturale americana, dei governi, dei partiti, delle autorità di controllo, eh, dei giornali, ehm, e poi si lascia supporre del governo, questo è meno chiaro, del, di Microsoft, o delle grandi aziende, anche della Silicon Valley, questo meccanismo dice, mette in fila questi personaggi molto ricchi, oppure queste dinastie, i Rothschild, i Rockefeller, fino ad arrivare a Soros, attualmente, e poi c'è questo meccanismo comunicativo per cui si dice, ma sono tutti ebrei ma come mai sono tutti ebrei? cioè c'è questa lunga capellata su quanto guadagnano su che potere hanno su quanti consigli di amministrazione hanno quanti giornali controllano e poi ma sono tutti ebrei e queste stelle di Davide che nei vari video si impiantano sui volti di queste tante fototessere che compongono l'establishment soprattutto nell'industria culturale perché l'idea è proprio quella che il governo ti avvelena e c'è questa piobra sionista, massonica, che controlla il governo. Alle volte ci si aggiunge anche nel classico contorto giudaico massonico anche l'elemento marxista e quindi trovate Obama comunista, Obama socialista, Obama che è la riforma sanitaria è egualitarista. Questa visione appunto egualitarista che viene propagandata come massonica e come poi portatrice del meccanismo di distruzione dello zogio verso l'essere autenticamente americano ha un mercato editoriale web amplissimo tanto è vero qui arriviamo appunto a questa radice che si lega con queste piccole comunità antitasse una reazione qual è? creare piccole comunità autosufficienti che vanno in conflitto col governo molto spesso ci sono dei casi che possono sembrarci anche un po' ridicoli insomma, sono ridicoli, insomma, particolari su un problema di tasse, ne siamo abituati in paesi non solo di indebitamento, ma in cui anche le tasse non sono come dire, un problema così, così centrale, se no diciamo, nella moralità pubblica, ecco. mentre invece magari abbiamo delle piccole comunità resistenti che si sottraggono, questa è proprio un'ottica estremamente puritana, si sottraggono alla società, quindi per esempio decidono di allevare i figli in scuole della loro comunità in cui non si insegna Uh, il darwinismo, ma sì ancora il creazionismo in cui si tenta di ripulire quella che è l'educazione dei bambini quindi per, esempio, per questo l'accento è sull'industria culturale, che è del governo dello Zog che ti, ti avvelena tramite la Fox, tramite il, le sitcom eh, tramite l'Ederman, tramite tutti i giornali tramite l'industria del porno eh, che spinge la sfrenatezza sessuale all'omosessualità, così il mondo ebraico potrà prosciugare la natalità americana e imporci i suoi ritmi, eh, questo in realtà eh, genera queste comunità che molto spesso si barricano e vengono assaltate dalla Guardia Nazionale e dalle FBI. Il caso più emblematico è quello del Ranger di Waco, nel Texas, in cui c'è un vero e proprio assedio che va, del, lo segnavo prima, dal 28 febbraio al 19 aprile del 93, in cui alla fine il, il, questo cottage, che è una comunità eh, diciamo tra virgolette utopica, viene, viene stato cinto l'assedio dall'FBI, ma con un assedio anche estremamente violento. Ci sono stati due tentativi di incursione, c'è stata una trattativa con gli occupanti che sono armati, hanno anche minato delle parti di, di Waco. Eh, la Delta Force e l'FBI assalteranno con tiratori scelti di elicotteri, e poi entreranno militarmente e eh, affronteranno e chiuderanno l'esperienza di Waco, una cosa che Sapete spesso l'America come fa le dirette televisive, su questo certo noi abbiamo in testa gli inseguimenti dei poliziotti sulle tangenziali, sono programmi web che reggono su programmi televisivi che reggono su questo, estremamente mediatizzato. Beh, UACO è il grande momento di resistenza, che va in cui il governo centrale, in cui lo ZOG ha annientato i veri americani e UACO diventa il grande nemico è esattamente nell'anniversario di due anni dopo del WACO, a Oklahoma City, dentro un palazzo dell'FBI, che è il, grande imputato, eh, è il grande imputato, una enorme autobomba fa saltare in aria il palazzo, comprensivo anche dell'asilo che c'era per tanti, tantissimi. Guarda, e quello è l'attentato più grave sul suolo americano prima del 11 settembre. Quindi l'attentato terroristico che viene da una matrice della destra radicale legata a questo mondo eh, appunto che combatte la dimensione del potere, del potere, centrale. Questo in moltissimi piccoli film vi assicuro, in, in pochissime eh, in, in moltissime anche piccole iniziative editoriali o televisive, questa questione è ben presente. Se voi guardate anche quelli che sono telefilm di serie B o di serie C, eh, da Walker Texas Ranger a qualche poliziottesco diciamo americano però ambientato in zone decentrate la puntata su Waco o la puntata su una violenza del genere c'è sempre c'è anche una puntata di Simpson cioè è un qualcosa che resta nella mentalità americana e questo poi si trasformerà nel fenomeno delle milizie che poi magari di cui Guido poi ci parlerà che poi eh, appunto quando queste comunità hanno una certa legittimità anche negli anni di Bushfield e eh, eh, possono legittimamente pattugliare eh, armati il confine sud per esempio col Messico che è l'altra grande invasione. C'è un ultimo pezzetto però. Ah, eh, dicevo uno delle, una delle, dei romanzi più apprezzati eh, da questo, di questo secondo filone eh, che in realtà in, in Europa si trova soltanto nel, nel mondo editoriale neofascista sono i diari di Turner. Che okay, è la storia di The Order, questo gruppo, appunto, di resistente al governo centrale, che è, è un gruppo armato che alla fine addirittura eh, combatte questa guerra interna contro lo Zog, arrivando a con degli aerei casa a schiantarsi. A schiantarsi sul congresso e sulla Casa Bianca, ma è un libro vendutissimo, scaricabile spesso in alcuni forum neonazisti anche in Europa, I diari di Turner, in cui c'è questo gruppo terrorizzo che si chiama The Order, che deve difendere un gruppo di resistenti, di partigiani resistenti, uno zoccolo duro di americani che combatte contro lo zoc. Fino adesso parliamo di zone non metropolitane, anche se abbiamo detto che il clan ha provato a essere anche un partito metropolitano, cioè ha provato a essere nei, tra le due guerre un partito con una proiezione di massa. C'è poi un terzo filone, che anche questo in realtà ha una certa filiazione con un mondo del Clan, anche se è sempre stata molto ironia su questo, è che tutto il contesto invece legato alla cultura bonese delle grandi metropoli, soprattutto della zona dei grandi laghi, sapete, quella è una delle zone tipiche della working, della working class, eh, delle città della working class americana, ma soprattutto della, eh, della costa ovest, San Francisco Los Angeles, per esempio San Francisco e Los Angeles sono anche le città, eh, insieme a Boston, più controculturali per certi versi, e si creano uno zoccolo duro, anche qui è quel mondo che viene descritto, è quel mondo che viene descritto da American History X, per capirci questo sottocultura buonezze che si organizza tramite il fatto che in America è anche illegale poter avere gruppi musicali, edizioni, case discografiche, fare concerti e si organizza in bande, di, eh, giornalisticamente si dice nazeschina, anche se sapete che il termine della sottocultura skinhead è un po' più complicata si dovrebbe dire buonezze ma restiamo al giornalistico nazeschina. Questo fenomeno fa sì che, per esempio, alcune delle... che diventa un fenomeno giovanile metropolitano, soprattutto negli anni Ottanta. Questo fa sì che addirittura alcune reti nazi skin, come per esempio Blood and Honor, nate in Inghilterra e che hanno avuto la loro diciamo, tentativo di creare un meccanismo federale tra queste tante bande, piccole comunità, legate magari a quel gruppo musicale, a quella città, alle volte a dei contesti anche di quella tifoseria ma identitari di quartiere che potevano esserci nelle grandi città europee addirittura blood and honor eh, con via che era il cantante di screwdriver eh, si trasferisce negli stati uniti cioè trova un humus più eh, profondo trova più spazio politico anche negli stati uniti e in america poi nasceranno anche più un frastagliato mondo di eh, gruppi, di piccole gang eh, che vanno a essere contagiate da questa nuova, eh, diciamo, propaganda tipicamente nazista, tipicamente nazista, che si richiama a quell'immaginario che molto spesso è in con questa dimensione editoriale negazionista, ma magari si accontenta di una certa editoria eh, più che altro discografico musicale. E si creano le grandi reti, di cui spesso si sente parlare anche per quanto riguarda i blog e Blood nono e soprattutto sulla sulla costa, sulla costa ovest Hammerskin e sono un po' quella che sono anche diciamo diventano un po' i modelli per questo tipo di sottocultura eh, neonazista, neonazista europea che ha un rapporto un po' di sfottò col clan che li, nel senso anche se molto spesso hanno le stesse case editoriali però il clan restano per loro dei contadinotti mentre loro invece sono il loro concetto di guerra razziale nelle strade delle grandi città appunto. American History X è, quello, è il film che fa uscire maggiormente questo ehm, perché American History X è calibrato sul racconto di un ex componente eh, di Blood and Honor che eh, esce dall'organizzazione lì spesso si fa così vengono create delle ONG eh, per in alcuni quartieri in italiano è pubblicato come Nero questo, questo libro biografico da cui è tratto Amer American History è un ex, è un ex nazi skin che, viene, che entra in un programma di collaborazione con l'FBI quindi fa arrestare anche tutti, tutti i suoi non soltanto anche la parte che produceva musica ed editoriale ma anche alcuni eh, suoi ex, ex camerati e poi entra in un ONG che deve spiegare come non diffonde il razzismo che gli viene portato nelle scuole è un po' la falsa riga di quello che è il personaggio principale di American History X, che però è fortemente radicato negli anni 80 e 90 ed è anche un film interessante perché ci trasmette dal libro in cui anche loro dice io volevo combattere lo zog, dicevamo di non guardare la televisione, chiudevamo i negozi dei pakistani incendiandoli, cioè, anche lì però c'è questa cosa, che nonostante sia, una, sia un elemento giovanile sottoculturale, quindi... Isolabile anche da un punto di vista dei codici di vestiario o della musica però in American History X ma, e questo c'è nel libro c'è questo sono i nazisti della porta accanto cioè lui descrive nel testo, questo passa bene anche nel film il suo indottrinamento il suo passaggio come figlio proprio di questo culturale, xenofobo, razzista e antisemita come figlio proprio di quel pensare Quel quell'ancorman ebreo, il mio datore di lavoro mi ha licenziato dove portavo le pizze perché ha assunto dei latinos eh, e quindi eh, ci sono dei sussidi il problema del sussidio in California, eh, il problema anche di, di un certo mondo di... Parassiti intellettuali ebrei alla Woody Allen che discutono sull'operanza degli orchesi, mentre io, americ vero americano, eh, mi faccio il culo nel negozietto sotto casa che verrà chiuso perché ci sarà posto per un negozio di un cicano. E questo è proprio il terzo pezzo del mondo metropolitano xenofobo, questo sì, di un nazista della destra americana. Mi fermo qua. Ringrazio Dia e io passerei subito la parola a Vido che parla di tutto l'aspetto invece più contemporaneo. Sì, ovviamente grazie, grazie del, dell'invito, eh, sono molto contento anche di aver ascoltato le cose che diceva Elia. Eh, diciamo che io cercherò di concentrarmi sulla vicenda di Donald Trump, nel senso cercando di. Um, ragionare su che cosa ha davvero a che fare la vittoria elettorale di Donald Trump con le culture dell'estrema destra americana eh, nel senso che questa è una delle cose che sono state un po' raccontate in qualche modo si diceva prima sommariamente eh, nella criticistica eh, europea e anche italiana eh, però ci sono degli elementi di fondo ci sono degli elementi di fondo che a mio giudizio vanno anche al di là dei contatti reali e di quanto Trump abbia incrociato il cammino eh, delle sottoculture, dei protagonisti delle sottoculture di estrema destra. C'è cioè un portato più complessivo che in qualche modo per la prima volta eh, rende queste culture eh, radicali, razziste, identitarie in grado non solo di rappresentare come era il clan dalle due guerre o all'indomani diciamo della, della guerra di secessione una parte consistente dell'opinione pubblica di, una, di alcuni territori degli Stati Uniti, ma di diventare maggioranza. Questo è quello che è accaduto con Donald Trump e quindi forse vale la pena interrogarsi sul come e perché ciò è stato possibile. Ma io partirei da un elemento, ehm, i motivi di fondo, alcuni dei motivi di fondo della vittoria di Donald Trump, molto sommariamente, in modo molto molto schematico. Eh, probabilmente possiamo dire che, che Trump ha vinto eh, anche perché ha dato voce eh, a una serie di crisi che attraversano la società americana. Ha usato il vocabolario giusto, eh, come dire, ha dato un nome a ciò che queste crisi eh, esprimono. Di che cosa si tratta? Si tratta in primo luogo di una crisi economica e sociale di enormi proporzioni, cioè l'idea che la prima potenza industriale, capitalistica del mondo, dell'Occidente, è in realtà un paese che ha all'interno condizioni degne del terzo mondo, come saremmo pronti a descrivere se, se, se riguardasse un'altra un un zona del mondo. Milioni di poveri. Qualcosa come 40-50 milioni di americani che vivono sotto la soglia di povertà, persone che dopo la famosa crisi dei Moodle Suprame eh, non sono stati più in grado di riavere una casa degna di questo nome, qualcosa come 15-20 milioni di americani che vivono nelle, nelle zone delle mobile home, alcuni per scelta si dice, no? il non domo spirito della frontiera, molti altri perché una casa vera non riuscirebbero assolutamente a a potersela permettere una crisi di lungo corso cioè che inizia con la trasformazione eh, di una delle aree industriali più importanti è tornata, è tornata diciamo d'attualità proprio durante la campagna elettorale il tema del ritorno dell'industria pesante e addirittura della riapertura dell'industria mineraria qualcuno lo ricorderà una delle gag tragiche potremmo dire Diciamo della campagna elettorale era Trump che mimava con il caschetto in testa da minatore il gesto di sparare il carbone in posti come Kentucky, West Virginia, una parte dei monti Appalachi che attraversano diciamo, la costa centrale del paese che hanno conosciuto il mondo minerario. Eh, Miniere che davano lavoro, identità, identità di classe sono i luoghi di West Virginia della grandissima sindacalizzazione, a qualcuno sarà capitato di leggere le cose che da molto tempo eh, scrive Alessandro Portelli con la Palachian Project, cioè un progetto di, di, di racconto diciamo, orale della storia di quelle eh, popolazioni e che hanno costruito una parte del mito dell'identità della classe lavoratrice americana. Una delle più importanti cantanti country degli anni 60, Loretta Lynn, era figlia dei minatori. E la sua canzone più importante è proprio la figlia del minatore cose che a noi possono far sorridere ma in un luogo in cui l'identità di classe non coincide con un'identità politica ma più a che fare con l'antropologia che con gli aspetti sociali quelli sono gli elementi fortissimi cioè io sono il figlio dei minatori io sono il figlio delle zone delle miniere quindi un elemento di crisi di lungo corso la deindustrializzazione, il trasferimento di molti marchi oltre la frontiera messicana, le macchie Doras, prima e poi via via l'Estremo Oriente, eccetera, eccetera. Eh, decine di milioni di posti di lavoro persi soltanto nella Last Belt, non a caso rinominata così, cioè la cintura eh, della ruggine, perché gli scheletri dell'industria pesante stanno lì ancora a raccontare. Quello che era quel mondo prima di questa crisi che non è soltanto la crisi degli ultimi anni arriva prima della globalizzazione attraversa la globalizzazione e, e sbocca co per, completamente in un mondo terziarizzato per molti versi in cui quella, quel modello industriale almeno in quel territorio viene messo da parte quindi una crisi sociale di vastissime proporzioni eh, una crisi identitaria che non ha a che fare solo con la scomparsa di una parte di quella tassa operaia bianca e non solo bianca ma ha a che fare anche con alcuni dei temi che attraversano da sempre la storia americana. Si diceva prima l'identità del clan come sentimento eh, diciamo del, del, dell'uomo della frontiera ostile al riconoscere le autorità centrali, il potere federale. In realtà eh, una delle matrici era quella Evidentemente del razzismo, non come atteggiamento culturale, ma come costruzione sociale della ragione stessa di una parte degli Stati Uniti, cioè l'industria del cotone, lo schiavismo e la segregazione razziale, nel sud garantivano soltanto i lauti guadagni per i latifondisti, per coloro che avevano progressivamente industrializzato la raccolta del cotone ma garantiva anche un'identità di classe ai poveri bianchi, quelli che talvolta vengono descritti come la white trash, la spazzatura bianca, che solo perché non erano equiparati ai neri, solo perché erano un gradino sopra dei neri, per molte parti della storia della vicenda storica americana, in alcuni casi lo hanno anche fatto, diciamo facendo alleanza con i neri, non si sono ribellati. È una delle, una delle ragioni per cui per lunga parte della storia americana il conflitto di classica in una parte importante del paese è stato tenuto, eh, tenuto a bada. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che eh, l, tutte le analisi, gli studi demografici dicono che la maggioranza Bianca, un tempo WASP, cioè di ascendenza anglosassone protestante, poi via via, perlomeno nel corso del Novecento, in grado di eh, far propria anche tutto il resto dell'immigrazione bianca europea, si dice che le, le statistiche in America parlano di bianchi caucasici, per descrivere questa, questa radice, sarà prossimamente superata in, in prospettiva dagli ispanici che hanno tassi di crescita, di natalità fortissimi, e complessivamente da qui a pochi anni, da qui al 2050, l'insieme del gruppo, eh, diciamo, dei bianchi caucasici sarà superato dalle minoranze, quindi gli ispanici, i neri e, eh, e gli asiatici. Quindi sostanzialmente eh, l'identità, diremmo razziale, insomma la possiamo chiamare come vogliamo, che ha fondato dai padri pellegrini in poi, la natura e la, la storia degli Stati Uniti eh, viene messa in discussione, qualcosa che ha come dire, delle ricadute dal punto di vista dell'immaginario superiori a quelle che noi ci potremmo, eh, ci potremmo eh, immaginare. Tra l'altro c'è un elemento che la crisi sociale eh, si accompagna a questo, nel senso che se tradizionalmente si è abituati a pensare eh, che il welfare, che l'assistenza dello Stato andasse soprattutto agli ultimi e questi ultimi fossero soprattutto gli appartenenti alle minoranze i neri dei ghetti negli anni 60 e 70 tutti i dati ci dicono che progressivamente cresce il numero di bianchi poveri oggi su 47 milioni di poveri americani la metà sono bianchi e quindi che anche l'appello che lungamente è stato fatto eh, in particolare dai repubblicani che hanno agitato l'idea che lo Stato sociale e lo Stato centralista eh, rispetto al potere dei singoli, eh, delle singole legislazioni statali dove si poteva mantenere ancora ad esempio la supremazia, la supremazia bianca o qualcosa di simile mentre invece al centro e poi con le truppe della Guardia, Federal, della Guardia Nazionale mandata eh, da, da Johnson alla fine degli anni 60 a rendere esecutive diciamo, le norme eh, contro, contro la segregazione Um, malgrado si pensasse che quel tipo di politica riguardava soltanto le minoranze oggi il problema riguarda anche i bianchi e quindi dire, fare appello a qualcuno come faceva ad esempio Ronald Reagan che parlava della welfare queen una donna non diceva che era una nera ma tutti, tra suo, i suoi ascoltatori, la sua platea sapeva che stava parlando di, che si era, di una donna che si era comprata la Cadillac con i soldi dei sussidi e che era una donna afroamericana e che quindi i bianchi del ceto medio gli operai potevano votare repubblicano pensando che si sarebbe tagliata diciamo, quella, eh, quella sacca di assistenzialismo. Oggi questo gioco in qualche modo eh, mostra la corda. Terzo elemento di crisi, una crisi di rappresentanza politica. È evidente che le promesse della stagione di, eh, di Obama sono andate in parte almeno deluse. Un elemento, l'abbiamo detto, la crisi sociale è stata superata ma non tutti sono usciti dalla crisi economica e sociale come vi erano entrati, una parte consistente, tutti i dati dei sindacati, degli istituti di ricerca dicono che una parte consistente degli americani sono usciti dalla crisi con delle situ una situazione sociale, dei salari e un'aspettativa rispetto al futuro molto inferiore alla, alla fase precedente banalmente si è passati dall'assunzione eh, a tempo pieno al, al tempo parziale, dal lavoro nell'industria al lavoro eh, nel turismo, nel terziario, nell'alimentazione eccetera eccetera. Quindi diciamo una precarizzazione della società eh, americana. Contemporaneamente anche dal punto di vista della destra la stagione di eh, George Bush aveva eh, fortemente deluso l'idea di un nuovo rilancio della potenza americana, un rinnovo diciamo, della, della cultura della guerra fredda, questa volta riorientata in funzione anti-islamica, che potesse in qualche modo perpetuare l'idea che la frontiera che si è esaurita dentro il territorio statunitense si poteva ritrovare in una nuova espansione internazionale come è stato durante tutta la stagione della guerra fredda con l'idea della medicalizzazione dell'occidente è stata fortemente messa in discussione da quello che è accaduto dalle guerre che sono andate come sono andate e dall'idea che quel conflitto non riusciva a riportare diciamo, a casa eh, quella garanzia si faceva prima riferimento al modello puritano che si potesse eh, come dire, definire in modo molto chiaro e separare il bene dal male come è specifico della cultura puritana e su quella base governare lo spazio, prima la frontiera interna dagli indiani in poi, dai bellerosi in poi poi l'intera stagione del novecento americano con le guerre eccetera eccetera da questa stagione di crisi eh, muove, io credo il successo eh, di, eh, di Donald Trump e eh, intercetta una parte delle culture della destra che non sono necessariamente solo le culture della destra radicale sono anche una trasformazione delle culture di destra to core, perché prima si parlava del Ku Klan, ovviamente in un paese diciamo, con due grandi partiti è importante chiedersi anche che cosa delle vicende della destra radicale del suprematismo bianco abbia attraversato la vicenda politica del partito repubblicano e del mondo conservatore in senso più, eh, più largo eh, Trump utilizza eh, in modo io credo, consapevole e in parte appoggiandosi su eh, strutture informali, incrociando diciamo, dei compagni di strada eh, non necessariamente che si era scelto eh, all'inizio della, della sua avventura politica eh, e lo fa per un motivo molto chiaro, perché per rispondere a questa stagione complessiva di crisi Trump si deve candidare ed è diciamo, anche un motivo pratico, insomma, altrimenti la sua candidatura non avrebbe bucato eh, all'interno delle fila repubblicane quelle che sono apparati consolidati e famiglie politiche eh, in campo da anni, basti pensare ai Bush, insomma, eh, due presidenti, un governatore, no? cioè, quindi una macchina organizzativa eh, molto potente. Eh, se non fosse stato il candidato che in qualche modo eh, contrapponeva il popolo all'elite, contrapponeva il sistema politico al eh, piccolo cittadino, al cittadino medio americano. E quindi Trump che cosa fa? Eh, come dire, eh, contesta la crisi della rappresentanza introducendo e facendo proprio un elemento che caratterizza da tempo l'estrema destra americana in questi ultimi anni almeno che è quella della critica al politicamente corretto cioè lui dice questo sistema ha fallito prima di tutto perché non ci racconta le cose come sono e nel non raccontarci le cose come sono e questa è una parte della narrazione delle nuove destre degli ultimi anni che cosa si viene negato vengono negati il permanere di un conflitto razziale Trump usa nella sua campagna elettorale il riferimento ai dati sulla criminalità in cui si identifica una maggiore incidenza degli elementi, degli elementi afroamericani o legati all'immigrazione nella criminalità quando tutti i dati disponibili dicono che in realtà in America diciamo visto il sistema pressoché di caste che regola la divisione tra le comunità i bianchi si ammazzano tra loro i neri tra loro e gli spani in buona sostanza no? e quindi che non c'è eh, Quel tipo, di dati, quel tipo di dati che Trump utilizza sono invece i dati che attraversano abitualmente la rete, i blog, i siti della destra radicale, cioè che dicono: Qui che c'è un problema. Il problema è che i neri violenti sono una minaccia e sono un pericolo. Trump evoca, senza citarlo esplicitamente, l'idea del genocidio bianco, cioè lui strizza l'occhio a quella parte degli elettori, soprattutto dei ceti più deboli, che dicono come i bianchi ci sentiamo minacciati ha a che fare col primo elemento, quello dei dati sulla criminalità ma ha a che fare con la consapevolezza più complessiva lo dicevo prima, dell'idea che lo spazio del dominio della supremazia dei bianchi, non più soltanto WASP, si sta riducendo e se io sono l'ultimo anello di quella catena anche se dal mio punto di vista la cosa cambia poco certo che io sto molto meglio o almeno penso di stare meglio se in qualche modo rimango più avanti delle minoranze, rimango più avanti eh, degli ultimi arrivati che poi sono gli immigrati, eccetera, eh, eccetera. eccetera. E, um, e Trump, come dire, eh, utilizza. Eh, tutto questo è ovviamente al vertice della sua campagna elettorale, della sua proposta politica, fin da quando, a un mese prima, a un, un anno prima delle elezioni, si lancia, scende in campo, fa un discorso alla Trump Tower in cui annuncia che correrà per le primarie del Partito Repubblicano, eh, evoca il muro con il Messico, dà un nome al nuovo nemico, parla dei messicani come delle persone pericolose, eh, usa degli epiteti specifici in un contesto politico come quello americano in cui il dibattito pubblico è, come dire, ovattato. Noi siamo abituati a sentire che è so, stata Salvini la qualunque, no? In realtà basta arrivare in Francia, Jean-Marie Le Pen non dice le stesse cose di, di Salvini, paradossalmente, quando per lui Marine Le Pen è una estremista terribile Beh, Trump dice quello che dicono gli estremisti di destra parla di messicani come sopratori come, come banditi eccetera eccetera eccetera questo gli consente di eh, come dire vedere convergere sulla sua campagna una serie di elementi il primo elemento è quello dell'altra right che è come dire un, un fenomeno nuovo che non è legata a un movimento in quanto tale, è diciamo, una tendenza culturale che pesca in due, per dirla diciamo, in sintesi, in due eh, ambiti prevalenti, più importanti che sono da un lato il cosiddetto paleoconservatismo, cioè una radice interna al partito repubblicano che è stata progressivamente eh, resa minoranza all'interno della, della destra classica dall'emergere delle forze a vocazione eh, internazionale nell'ultima stagione i cosiddetti neoconservatori quelli che hanno eh, indicato a George Bush l'idea dell'esportazione della democrazia i pale conservatori sono una corrente non poi così sotterranea perché c'è una figura ad esempio come quella di Pat Robertson che è stato lungamente candidato, telepredicatore, lungamente candidato e che ha preso milioni di voti negli anni 90 nelle primarie repubblicane il cui problema era proprio quello, l'America deve smetterla di occuparsi delle vicende del mondo, deve tornare a occuparsi prima di tutto della vita e della sorte degli americani e c'è una grande sfida che è la globalizzazione e l'omogenizzazione del mondo a cui Robertson dava un nome diciamo di accezione complottista, cioè l'esito del nuovo ordine mondiale che vuole sottomettere tutti noi al supergoverno del mondo, in cui rientrano ovviamente anche dice, le radici antisemite, antimassoniche, i centri occulti di potere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un elemento. L'altro elemento è quello di un rinnovamento profondo del suprematismo bianco che, se ci sarà tempo, magari lo diciamo in coda, continua a incarnare una parte della destra radicale americana, eh, ma che sta conoscendo un rinnovamento, cioè diciamo, le ragioni che dal clan in poi, quello della fine della guerra di secessione, hanno costituito l'identità del suprematismo bianco, c'era l'idea che quel sistema sociale, che descrivevamo prima in qualche modo, si fondasse su una natura sostanzialmente superiore le, le, gli afroamericani i neri erano disumanizzati cioè erano una soglia di so, poco sopra degli animali questo era il dato incrociando elementi via via pseudoscientifici con una natrice eh, religiosa puritana per i puritani quando sono arrivati negli Stati Uniti dopo i padri pellegrini gli indiani erano il diavolo e per poter Trattare gli schiavi, visto che non potevano essere dei simili ridotti in schiavitù, erano inferiori, ma soprattutto erano demoniaci anche i neri. No? Quindi l'insieme di questi elementi. Quel suprematismo, come dire, mostra la corda nel corso del tempo. L'altra destra right interviene nell'arco dell'ultimo diciamo, decennio in un dibattito che attraversa soprattutto la rete e i circuiti della cultura della, della nuova destra americana prendendo molti elementi a prestito dalle culture delle nuove destre eh, europee in particolare ritorna il riferimento ad Adel de Benoit al cosiddetto differenzialismo cioè che cosa viene detto? non, è più, non si postola più la supremazia dei bianchi sui neri o le altre minoranze, ad esempio gli ispanici eccetera eh, si dice che c'è, diciamo, un si paragona in qualche modo la natura umana agli elementi della biodiversità della natura c'è un bisogno di, eh, diciamo, di, di, di, di mantenere, sviluppare separate le identità, altrimenti eh, periranno, altrimenti la cultura, non viene più detto la cultura bianca, si parla da un certo momento in poi di cultura Europa americana, cioè gli, gli americani di ascendenza europea, non si dice più pure il WASP, finiranno per essere cancellati e con loro la storia. Eh, di, questo, di questo paese. In qualche modo questo è il cuore della proposta dell'alt-right, cioè un rinnovamento per certi versi radicale della proposta del suprematismo. L'alt-right che è, ripeto, non un movimento, è una serie di siti, è qualche pubblicazione, è questa eh, rivista, questo giornale online che si chiama Art News, eh, di cui è il direttore Steve Bannon, che diventa, poi diventerà, uno dei consiglieri è tuttora uno dei consiglieri più importanti di, eh, di Donald Trump malgrado sia stato negli ultimi mesi estromesso dalla, eh, dal, dalla struttura per la sicurezza diciamo, eh, che, che, che guida le politiche, le politiche interne diciamo, di, di, di, di ordine pubblico e di sicurezza del paese ma quello è un altro problema perché dentro l'amministrazione Trump c'è una partita aperta tra questa destra e quella che forse noi considereremo la vecchia destra visto che ci sono quattro generali nel, nel, nell'amministrazione di Trump diversi petrolieri parecchi elementi provenienti da Goldman Sachs e al posto di Bannon c'è un militare c'è un generale insomma quindi questa è, è, è un po' la cosa ehm, ma ci sono altri elementi che accompagnano la campagna di Trump si diceva prima la questione eh, dei messicani eh, Trump riprende la questione del muro e della presenza ispanica che non è un elemento nuovo. C'è una destra che ha ragionato su questa questione perlomeno dagli ultimi 15-20 anni. Ci sono due elementi diciamo, che possono essere ricordati da questo punto di vista. Ci sono diciamo, la teorizzazione di questo che ha fatto non un neonazista, ma Samuel Huntington, cioè un politologo di tutto rispetto, uno dei grandi protagonisti del dibattito Diciamo, scientifico, culturale americano, ai noi lo stesso che aveva descritto l'inevitabilità dello scontro di civiltà tra l'Islam e l'Occidente qualche decennio prima. Nel 2004 Huntington scrive un libro in cui dice come farà il credo americano, cioè l'insieme dei nostri valori, compresa la democrazia, eh? cioè compresa i diritti delle persone e la libertà, a essere preservata dalla fine se non sarà più declinata in lingua inglese cioè in qualche modo come faremo a rimanere ciò che siamo se lo dicevo prima siamo destinati a diventare una nazione per due terzi ispanica no saremo gli stessi lui non lo dice ma in qualche modo la risposta è no no perché come dire questo farà di noi qualcosa d'altro eh e quindi siamo perduti e quindi bisogna arginare non solo l'immigrazione di massa, bisogna arginare il radicamento degli immigrati e la trasformazione, e, e, e cosa che sostengono costoro non solo Huntington, il fatto che per la prima volta l'immigrazione non abbia eh, conosciuto, un processo in cui si in qualche modo integra e diventa un elemento in più della cultura statunitense, ma trasforma la cultura statunitense facendola diventare altro da sé. Gli ispanici non diventano americani, fanno diventare ispanica la parte del paese in cui sono maggioranza e questo accade in alcuni stati, accade numericamente, eh, ovviamente. E, e l'altro elemento è quello della cultura eh, vigilante, la cultura del confine, che si ripropone, è una storia che attraversa diciamo, la vicenda americana, qualcuno lo ricorderà, diciamo, fin dai tempi della battaglia di Alamo, dell'espansione verso ovest, eh, con la vicenda dei lavoratori cinesi, cioè ciclicamente la frontiera si sposta, si spostano le regole di esercizio della giustizia e dei diritti in quella frontiera e dentro quel nuovo esercizio c'è uno spazio enorme per il razzismo e per l'arbitrio. Dopo Alamo, dopo la, la riconquista o la perdita eh, del, del Texas, si decide che tutti i messicani di quel territorio sono dei nemici e anche tutti quelli che si incontreranno eh, di lì a venire. Da alcuni anni nelle zone di frontiera, emblema è eh, lo stato dell'Arizona lungamente governato dai, dai repubblicani, eh, quello diventa il cuore della diciamo del, del, del dibattito politico e del dibattito sociale, con norme sempre più forti, con le famose prigioni all'aperto nel deserto del sindaco, del, dello sceriffo Arpaio, le elezioni sapete in America molte cariche sono elettive, candidato dei Repubblicani, sindaco peraltro di origine di ascendenza napoletana che è stato per 5-6 volte consecutive sindaco di quella. Della, della periferia di Fenix che costruiva ste gabbie in mezzo al deserto per gli immigrati eh, fermati, gli immigrati irregolari e si sviluppa tutta una nuova eh, stagione di movimenti radicali cosiddetti minutemen, ma non soltanto, cioè milizie che recuperando l'idea eh, del secondo ammendamento della Costituzione, che una milizia possa ergersi contro gli arbitri del potere in qualunque caso, cioè l'esercito popolare in qualche modo, quello stiamo parlando dell'eredità diciamo, della, della rivoluzione e della, della battaglia contro gli inglesi, eh, si armano e conoscono, producono eh, centinaia, migliaia di gruppi, organizzazioni, siti, strutture, eccetera, che attraversano la politica, nel senso che in quelle, in quelle regioni diventano un, un elemento inaggirabile del dibattito politico, del partito repubblicano, della presenza. Eh, diciamo, L'Arizona diventa il cuore per molto tempo e lo resterà anche durante l'amministrazione la, Obama dell'offensiva su questi temi. Trump recupera, fa propria diciamo, questo dibattito lungamente, eh, questo elemento lungamente lavorato. Ci sono poi altri due elementi. C'è la stagione del Tea Party, cioè durante la vicenda eh, di Obama, la destra, eh, il partito repubblicano si è fortemente ra radicalizzato, ha eh, diciamo, alimentato una contestazione, chiamiamola di piazza, eh, nei confronti del Presidente, dentro la quale sono confluiti umori di tutti i tipi, sono diciamo, una riemersione della vicenda razziale, cioè Obama è... Eh, un, un, un, un presidente illegale, Trump ha addirittura sostenuto questi, questi movimenti perché sarebbe figlio di africani, nato non si sa bene dove, quindi forse non ha diritto di stare alla Casa Bianca. È un nero, nessuno l'ha detto esplicitamente, c'è un problema. Abbiamo un presidente nero, ve ne siete accorti, no? E quindi parliamo da una parte del paese che di questo ha paura. Il, movimento del, il cosiddetto movimento del secondo ammendamento, cioè tutti coloro che dicono le armi ce le possiamo portare in qualunque posto, in qualunque momento, di volta in volta minacciato, in realtà spesso poco più che, che, che, che con semplici, con, con la verve retorica del Parlamento, all'indomani di ogni strage, di ogni, di ogni omicidio incredibile, magari perpetrato da un adolescente che aveva preso la pistola a casa della madre. E poi, eh, anche questo è un elemento non così secondario, che è la crescita dei movimenti cosiddetti pro-life, cioè del fatto che negli Stati Uniti l'offensiva eh, evangelica e non solo, che si è in parte esaurita dal punto di vista politico al punto che ha pesato pochissimo in termini di voto organizzato nell'elezione di Trump, perché i grandi gruppi, le grandi chiese non si sono mossi in modo esplicito, anche se poi ci sono stati ovviamente... Dei, dei contatti eh, anche su questo Trump ha diciamo pescato, alimentato quel tipo di, di, di, di posizioni, qualcuno lo ricorderà nell'ultimo dibattito televisivo con Hillary Clinton lui ha detto 5 6 volte gli hanno chiesto ad esempio chi avrebbe nominato alla Corte Suprema, c'era il problema di sostituire il giudice Scalia lui ha detto l'unico parametro sarà qualcuno che vuole difendere la vita cioè lui ha mandato un messaggio molto chiaro per cui ha parlato come dire di, eh, di ha parlato del muro, ha parlato del, dei messicani, ha parlato di riportare a casa il lavoro, ha parlato delle miniere, ha parlato della minaccia eh, della, della criminalità, eh, senza dirlo, degli afroamericani, cioè, ha in qualche modo mandato dei segnali molto precisi a pezzi dell'elettorato su quelli che si, sono dei singoli elementi, delle singole eh, caratteristiche da tempo lavorate dall'estrema destra, che ha risposto, cioè su questi punti c'è stata l'alt-right, ci sono stati altri movimenti, addirittura si diceva prima David Duke che è un po' l'ultima grande figura del Ku Klux Klan, perché, grande figura, perché Duke è stato un capo del clan negli anni, alla fine degli anni 70 quando in alcune località il clan ancora pesava, poi si è trasformato di fatto eh, eh, Duke è diventato un, uh, uno che lavora nel circuito negazionista, si occupa tendenzialmente quasi solo di questo, ha attraversato il mondo, è andato nell'Iran eh, di Ahmadinejad, è andato in Libano, eccetera, eccetera. Ha, diciamo, fatto questa nuova, questa nuova vicenda. Uno dei suoi collaboratori, che era Don Black, eh, dopo anni di carcere, ha fondato a metà degli anni 90 Sound Front, che è la nuova frontiera del clan, cioè i, più importante sito, il più importante forum online eh, esplicitamente legato ai vari filoni della cultura del suprematismo bianco. Trump dice voterò, voterò per, eh, Duke scusate dice voterò per e sosterrò Trump, i gruppi dell'estrema destra, non solo questo circuito in qualche modo informale dell'alt-right, siti, blog, eh, i social che però hanno avuto un impiatto molto molto forte. Eh, soprattutto sul voto giovanile ehm, e anche singoli gruppi, gruppi che partecipano alle manifestazioni a un certo punto i gruppi più o meno neonazisti scelgono <coughs> di sostenere le iniziative eh, di Trump ad esempio in California quando Black Lives Matter, il movimento degli afroamericani decidono di contestarlo perché che ne so, Trump invita eh, poliziotti, c'è cioè il famoso, cioè, peraltro è un afroamericano, il sindaco, di, il, lo sceriffo, uno degli, dei, dei capi della polizia di Milwaukee, che è uno sceriffo, che è un nero, che però va lì a dire, eh, qui il problema altro che Black Love Matter è Blue Lives Matter, il problema sono le vite dei poliziotti nel pieno di quella stagione di omicidi di massa, cioè 100, 200, giovani ammassati tutti gli anni Afra, solo perché afroamericani dalla, dalla polizia e quindi raccoglie tutto, tutto, tutto questo. Alla fine l'epilogo di questa vicenda è il governo, che cosa diciamo, mantiene, cioè, se questo è diciamo, il passaggio, che cosa porta alla Casa Bianca eh, Trump? cosa ha fatto uh, fin qui uh, per confermare che è l'estrema destra o la nuova destra che ha vinto le elezioni e sta governando gli Stati Uniti. Allora, ovviamente da questo punto di vista come dire, ci sono diverse interpretazioni, ha fatto poco, cioè nel senso che è riuscito a concretizzare poco, sappiamo il, il Muslim Ban due volte è stato rigettato da delle, da delle corti di giustizia, l'idea di tagliare i fondi alle cosiddette città santuario, cioè quelle a partire da New York, ma non solo, che hanno scelto invece di difendere chi vive eh, già in, uh, negli Stati Uniti anche se, in situazio, anche se, non, ha, uh, se non ha i documenti. E è riuscito a fare la riforma dell'Obamacare anche se l'ha fatta oltre i 100 giorni e l'ha fatta diciamo, con mediazioni parziali, peraltro subendo una critica e la difficoltà vera lui l'ha avuta da quei settori del partito repubblicano che non volevano superare l'Obamacare, non perché non fossero, come dire, non, non fossero convinti, ma perché ritenevano che si tagliasse troppo poco, cioè che non solo si, si superava l'Obamacare, ma che le spese per la sanità diciamo universalistica, parolona per gli Stati Uniti, erano comunque troppo alte. Quindi aveva diciamo, una critica dalla sua destra, chiamiamola così, ultraliberista, eh, è riuscito a portare una serie di figure alla, alla, alla Casa Bianca, eh, ci sono all'interno della squadra, eh, non, so, non nelle posizioni più importanti e al di là di Bannon, una serie di figure che vengono come Bannon dall'Alt Light, ci sono figure che vengono dai movimenti radicali anti-immigrazione che gli, negli Stati Uniti hanno spesso un connotato molto strutturato, cioè sono strutture che hanno legali, ci sono dei legali che lavorano adesso nell'equip del Presidente alla Casa Bianca che sono stati legali delle associazioni anti-immigranti, che sono associazioni che studiano in genere, in concerto con gli eletti dei vari stati, delle norme per privare in quegli stati i migranti di diritti. Eh, diciamo un inciso, teniamo conto che ancora oggi negli Stati Uniti in molti stati i repubblicani si fanno interpreti eh, del tentativo di limitare il voto delle minoranze, cioè con una serie di escamotage che cercano di impedire eh, facendo votare i giorni lavorativi che rendono più difficile per chi non può prendere il permesso, richiedendo eh, dei documenti al di là del, dell'iscrizione dell alle liste elettorali quando le persone non ce l'hanno spostando la geografia dei seggi rispetto alla composizione del territorio cioè c'è uno studio articolato e ci sono decine di casi e ogni volta per fare questo le associazioni antirazziste, le associazioni di migranti, sindacati quello che ha chiamato il circuito rank and file, la base dei sindacati, lavora per evitare questo, con ricorsi che però magari non fanno in tempo ad arrivare prima delle elezioni, quindi una situazione molto molto molto difficile. Eh, ha però, io penso, mantenuto eh, Trump un, eh, non dico nulla sulla Siria, la, la Corea del Nord, insomma voglio dire, non mi pare che quello sia così, identifica semmai la dialettica, tra la chiusura annunciata dalla nuova destra, l'idea dell'American First eh, e, e invece la dimensione tradizionale della destra americana. Eh, nel, nel budget c'è stato un aumento molto forte per la difesa, ci sono 25 miliardi in più per la difesa, eh, il Pentagono ha assunto un ruolo eh, sicuramente importante e io credo che come tutte le grandi, quelle che sono state evocate come le grandi rivoluzioni della destra americana, Nixon, Reagan e, e, e Bush, e Bush Junior, eh, in realtà le rivoluzioni della destra americana siano anche in parte sempre delle restaurazioni, cioè c'è una parte dell'esito che al di là degli annunci è la trasformazione, il tornare indietro a quei purmini di tentativi che nelle amministrazioni precedenti erano state fatte. Eh, che si trattasse delle acquisizioni dei diritti civili nella stagione di Reagan, che si trattasse di diritti sociali e ancora della questione razziale con, eh, scusate, con Nixon e eh, eh, quindi successivamente con Reagan o diciamo, anche della trasformazione sociologica del paese e ad esempio del nuovo ruolo degli evangelici eh, con Bush. Eh, da questo punto di vista Trump, io credo, continua a mantenere quell'interlocuzione non tanto con l'estrema destra ma con un elettorato potenzialmente sensibile ai temi su cui l'estrema destra da sempre è attenta. Basti pensare che pochi giorni fa, eh, a compimento dei suoi 100 giorni alla Casa Bianca, ha eh, diciamo, evitato di partecipare alla eh, scena tradizionale di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca per andare in Pennsylvania a un meeting dei suoi sostenitori in cui ha detto sono felice di essere qui a parecchi chilometri di distanza da Washington, lì dove si fabbricano le fake news, dove si racconta che questo paese come dire, è, non fa niente, che non stiamo facendo niente, che io eh, sbaglio tutto, o che delle idee Valorde perché io sono qui e come vi ho detto in campagna elettorale eh, sono più simile a voi che a loro e sarò la vostra voce. Questo mi pare la, diciamo la, la, la, la, la chiave, insomma, ancora una volta, della sua amministrazione. È stato chiarissimo. Se qualcuno ha domande da fare, prego. Lanciatevi mm. senza i Io di questo argomento non sapevo più o meno nulla, tranne una cosa che mi ha detto il mio amico, per cui... Questa cosa è diventata anche un meme con l'alt-furry, furry, credo si chiami. Cioè, questi, questi, queste persone travestite da animali con, tipo, la fascia della svastica e tutto questo si chiama alt-furry. Cioè, nel senso, qual è il rapporto tra l'alt-right, il trampismo e internet? I social network, come se potesse sviluppare la cosa Avrebbe pot sarebbe potuto esistere questo fenomeno senza internet? No, probabilmente no probabilmente no eh, diciamo che negli anni, negli anni 90 eh, durante la presidenza di, di Clinton eh, le radio qualcuno se lo ricorderà, erano diventate la, la voce in qualche modo di questa America profonda, no? ci sono ancora degli, degli, degli show che eh, incarnano questo. Poi è nata eh, Fox News per, diventare, per occupare in qualche modo lo spazio, cioè si diceva la CNN di destra. No? la CNN raccontava la politica americana in qualche modo dal punto di vista dei progressisti noi ci faremo la nostra, eh, Murdoch è arrivato in soccorso e ha fondato una televisione, eh, oggi si parla tanto di fake news, in cui sostanzialmente noi diremmo qualunque cavolata trova spazio emotivo di approfondimento, trattata come se fosse... Importante, no? cioè la vicenda dei Berters, cioè del tutto il circuito che diceva Obama: non è, è illegittimo perché non è nato negli Stati Uniti, è stata discussa decine di volte dai, dai giornalisti di Fox News come se fosse una cosa seria, con pseudo, con pseudo esperti, eccetera, eccetera, alcuni dei quali emerge oggi sono legati a questo circuito della nuova destra. Ho cito uno, ad esempio, il cosiddetto la cosiddetta counter-jihad cioè l'idea che, che, che, che diciamo si muove un po' in parallelo con, evocando un po' la, la, la, la, la, come dire, le modalità del, del, del, del, della guerra fredda per cui c'è un conflitto fondamentale tra l'occidente e il mondo musulmano che non si combatte solo eh, sui campi di battaglia ma si combatte in primis dentro le società ed è quel tipo di cultura che da un lato Spinge ovviamente per i conflitti, ma che contemporaneamente legittima anche su un piano diciamo, ideologico il Muslim Bam. E dentro l'amministrazione eh, eh, Trump ci sono vari elementi, gli esperti o presunti tali, spesso ospiti di, di Fox, ma anche, per esempio, il generale Michael Flynn, oggi sotto accusa per i suoi rapporti con la Russia che è un ex capo dei Marins, una figura di primo piano del Pentagono, che però da anni diciamo, segue quelle ipotesi, ha invitato presunti studiosi, appunto quelli che raccontavano come la minaccia dell'Islam fosse immanente, non soltanto, come dire, nel, nel, nei conflitti nel, nel Medio Oriente, ma in California, per dire, a formare gli ufficiali, gli esperti, eccetera, eccetera chiusa diciamo, questa, questa fronte? Sì, evidentemente la rete è stata determinante. Perché è stata determinante? Perché dicevo prima, l'alt-right non è una struttura politica novecentesca, no? eh, a parte che le dimensioni degli Stati Uniti rendono risibile il riferimento alla forma partita partitica organizzativa tradizionale, no? date le distanze. E perché soprattutto eh, L'alterite ha lavorato moltissimo sulla critica al politicamente corretto e alle informazioni, eh, come dire, codificate, alle informazioni in qualche modo, noi diremmo, di regime ed è stata una delle grandi caratteristiche della campagna di Trump. Trump, sapete, usa Twitter, ci raccontano che cosa fa nel privato, bla bla bla, però non è un elemento secondario, cioè Trump ha sparato bordate e stupidaggini per tutta la campagna elettorale, il problema è che era un candidato, cioè era il candidato, è stato il candidato che su quelle stupidaggini o sul dire le cose diciamo senza peli sulla lingua, ma insomma in modo tendenzialmente razzista o xenofobo, ha sbaragliato i, eh, i suoi rivali. A un certo punto, adesso è un suo sodale, il speaker della Camera Paul Ryan, eh, si era opposto, come molti dei vertici del partito, del partito repubblicano, cioè la prima vera battaglia da cui si poteva capire che cosa voleva fare, e che cosa incarnava Trump, la si è vista quando lui ha vinto le primarie dei repubblicani. E perché, perché dico questo? Perché non ha sbaragliato solo i Bush, non ha sbaragliato solo la destra conservatrice, diciamo l'establishment, quelli che erano scontato di, figli, di padre in figlio, ha sbaragliato gente come Ted Cruz, che era quello che cuoceva il bacon sul, sul fucile dopo aver sparato, cioè uno psicopatico fondamentalista, probabilmente molto più culturalmente interno alla cultura della destra radicale di quando sia Trump, che è, come dire, no, uno sozzone palazzinario new che è stato lungamente democratico, ha avuto rapporti lunghissimi con Ed Koch, che era un sindaco ebreo democratico, degli anni 70 di New York, che però, come dire, era quello che a un certo punto ci ha avuto il Black Panther e le, quelli che volevano resistere in alcune parti di Manhattan da essere deportati come nemico, nemico numero uno, no? E cioè, Cruz incarnava la nuova destra, un radicalismo e, e, e Trump è risultato più credibile, dicevo prima Paul Ryan. A un certo punto però Ryan si è opposto, come molti, quando Trump ha fatto del muro l'icona della sua campagna. E, insomma il tantan sui social ha prodotto che una, alcuni, magari qualche decina, ma a beneficio di telecamere, oppositori, repubblicani siano andati da casa casa, lui, casa sua in Wisconsin dicendo «Ma come tu hai una bella palizzata davanti a casa che difende e protegge il tuo giardinetto, perché vuoi negare a milioni di americani di avere un bel muro che difenda casa loro?» Cioè, per dire, no? C'è una dinamica e la rete ha costruito una serie di vicende così. L'alt-right lavora da tempo, non è un caso che… Come dire, ci sia da un lato la proposta politica a vocazione mainstream, qual è l'operazione di fondo dell'altra right Prima ancora di conquistare il pubblico americano, conquistare il cuore elementi degli elettori e del popolo di destra. Leggevo un articolo che, che raccontava come... Eh, la National Review, che è una delle riviste tradizionali del mondo della destra, conservatrice americana, che ha avuto una larghissima predominanza nel corso dei decenni, è stata progressivamente soppiantata. Cioè, nel corso della campagna elettorale, 3 milioni leggevano la National Review e 25 seguivano la Breitbart News. Cioè, il pubblico a cui si rivolgeva, a cui, cioè, loro, il, la loro opzione è quella di conquistare Bennon l'ha detto più volte: rompere il monopolio moderato e globalista dentro il Partito Repubblicano per fare un partito identitario all'insegna dell'American Fest che difenda le questioni di fondo come appunto la, la, la, la, la, la comunità fondatrice dei bianchi minacciata eccetera eccetera. Contemporaneamente l'altra ha lavorato su un altro terreno se diciamo il discrimine è la critica al politicamente corretto, cioè ci stanno raccontando, ed è l'altra forza di Trump, Trump ha dato a fronte di un mondo progressista che faceva fatica, ma questo non riguarda soltanto Trump, eh, faceva fatica a dire ci sono persone in questo paese che stanno male, perché lei Clinton diceva possiamo stare meglio? possiamo arrivare a nuovi orizzonti e tanto diceva stiamo male, lo so che state male, so che qui la vita è una merda. No. Eh. Se quello era l'elemento diciamo, su cui eh, in qualche modo scardinare il racconto, cioè il racconto pubblico non corrisponde alla mia vita quotidiana, in parte è un elemento sociale, ma non ci illudiamo, questo secondo me non riguarda soltanto gli Stati Uniti, non è soltanto la percezione sociale, cioè non è soltanto quanto guadagno o quanto è pulita casa mia, ma è quello e come mi penso nello spazio, come mi vedo, cioè come mi per il senso, ok? In qualche modo. Allora Trump ha fatto questa operazione, parallelamente a questa l'altra right da tempo, come dire, lavora su altri elementi che sono la messa in discussione di quei parametri presso un altro pubblico. Una delle... Chiavi, ad esempio, del successo a chi l'ha studiata è per esempio la, diciamo la, eh, la presa che questo circuito ha avuto nel circuito, nel, nell'ambiente eh, dei siti dedicati ai giochi, in cui negli ultimi 5-6 anni si è posto il problema, per esempio, del politicamente corretto nei giochi. Eh, è stato lanciato da una femminista. Lavora in questo settore, cioè sulla questione del sessiesmo, la questione dei ruoli, l'eroe, chi danchi, chi vince dentro il conflitto, eccetera, eccetera. E l'altra ha suscitato diciamo Milo Iannopoulos, che è diventato a un certo punto una delle figure, poi adesso è scivolato su dichiarazioni, sulla pedofila, vabbè, comunque è, è peraltro eh, come dire non, non il prototipo dell'estremista di destra di origine ebraica, dichiaratamente, orgogliosamente omosessuale, cioè no, no? Lei, il WASP, il WASP difensore della famiglia tradizionale, eh, è uno che ha lavorato su questo, ha fatto incontri in, in tutto il mondo, è venuto a Parigi a incontrare centinaia di seguaci per dire noi vogliamo essere liberi, quando giochiamo vogliamo esprimerci liberamente, quindi ovviamente con un elemento dirompente e, e, e dissacrante cioè con una sfida che non era quella della riproposizione di vecchi valori, o meglio, io penso che sia la riproposizione, come si dice l'archeofuturismo, la riproposizione di valori della tradizione, perché dentro questa dinamica poi c'è una forte dimensione sessista, c'è tutto questo fiorire di movimenti eh, che difendono l'identità maschile, qualcuno lo ricorderà qualche anno fa negli Stati Uniti, ma oltre una decina di anni fa era cresciuto, questo movimento dei promise capers, cioè coloro, quelli degli uomini della promessa, cioè facendo questi raduni negli stadi di football, migliaia di uomini che dicevano noi torneremo a prenderci cura delle nostre famiglie, delle nostre comunità, che coinvolgeva anche eh, la comunità afroamericana, dove c'è un problema, no? di, di genitori che crescono i figli da soli, di, di maschi che sono eh, in galera, eccetera, eccetera. E, e oggi c'è tutto un elemento nella, nella, nel dibattito pubblico americano quello che dicono eh, i maschi arrabbiati, c'è cioè un sociologo che si chiama Michael Kimmel che l'ha studiato molto bene, cioè l'idea che c'è un problema di identità maschile che si fa nuovamente sentire i bomber la, la, eh, Alt right eh, ha lavorato su questo ha lavorato su questo e ha costruito in parallelo con l'informazione diciamo, mainstream, pensate, Trump comincia la campagna due anni prima della, della corsa finale, perché prima c'è un anno di, eh, eh, di elezioni di primarie repubblicane, da quel momento in poi in qualche modo c'è una campagna parallela, negli anni 90 c'erano le radio, restano le radio, Trump è stato ospite di Alex Jones che ha un una trasmissione che si chiama InfoWar, che è considerata un po' il cuore anche del, del dibattito complottista, sempre da un punto di vista molto specificamente legato alla difesa della comunità bianca minacciata, eccetera, eccetera. Eh, però la contronarrazione viene fatta attraverso i social, viene fatta attraverso la rete, attraverso i blog, raggiungendo un pubblico differente. Chiaramente io non credo che sia quello degli operai della vast belt, no? Però per quelli basta il dire riportiamo le miniere, riportiamo le fabbriche e ridiamo centralità non soltanto perché anche questa è una cosa che va compresa allo stato che è presente. C'è un libro molto bello che si chiama eh, Il Billy Elegia eh, americana, eh, l'originale è Il Billy Elegy che l'ha scritta un, un ha pubblicato Garzanti. Ed è un ragazzo cresciuto in ovalio da una famiglia del Kentucky che racconta come il Billy voglia dire in realtà quella storia di proletari bianchi che parte dal, dagli appalachi del sud, dal West Virginia al Kentucky e arriva fino al Midwest, cioè la Vast Bell, cioè tutti quelli che a partire dalla, dalla seconda guerra mondiale in poi sono emigrati, come i neri, verso le zone industriali. E poi quando è finita l'industria, si sono ritrovati come degli ex poveri. Che venivano dalle montagne del Sapone, diremmo noi, no? cioè da dei posti dimenticati da Dio che il cui sogno era finito perché dopo la fabbrica lì non c'era più niente. Quindi, forse lì basta dire il lavoro vi darà identità, non solo il lavoro, no? cioè sarete di nuovo qualcosa, oggi siete numeri, sondaggi nelle, nelle, nelle indagini demoscopiche e ritornerete ad essere delle persone, per una parte consistente della popolazione di un'altra verso la popolazione giovanile la rete è stata largamente determinante volevo solo finire e dire non solo una parola, cioè, sono già stato logorroico eh, l'elemento cioè l'aver dato il nome alle cose nella vicenda di Trump io credo che sia assolutamente determinante e non sia stato compreso fino in fondo e perché vi dico questo? Eh, Emmanuel Macron come sappiamo ha vinto, ha doppiato i voti di Marine Le Pen nel dibattito televisivo che ha in qualche modo determinato l'esito perché Marine Le Pen ha fatto una figuraccia, lui era molto come dicono i francesi molto presidenziale, sembrava già investito dell'autorità lui ha detto più volte eh, a Marine Le Pen voi siete il volto, lui diceva, la défaite della Francia sconfitta e lo ha detto più volte e devo dire che eh, guardandolo avevi un brivido alla schiena perché è proprio quello il problema e non è riuscito, malgrado abbia vinto 50% di quelli che l'hanno votato l'hanno votato per impedire che Marine Le Pen fosse eletta quindi forse altrimenti non avrebbe vinto, anzi senza forse. Però l'idea che, anche se brutale terribile, a noi ovviamente probabilmente ci fa impressione, quello fosse il volto delle persone che perdono, ed è un problema, perché le persone che perdono ci sono. E non è che la risposta può essere solo, andrà meglio, intanto hai detto che quello è il volto della sconfitta, che è esattamente quello che Marine Le Pen ha voluto essere, quindi io penso che Trump sia stato questo e continui a essere colui che dice le cose miglioreranno, ma intanto ricordiamoci, va in Pennsylvania e dice intanto ricordatevi che quelli lì che sono i corrispondenti, che mangiano la nostra una retorica che conosciamo peraltro, no? però io sono qui con voi che a dirvi le cose non vanno tanto male, ma visto che sono con voi insieme, no? ed è io penso drammatico, visto che Abbiamo raccontato come questo sia l'eroe dei nuovi suprematisti. Insomma. Io mi spiace per insomma perché la cosa mi sembra molto interessante ma sono costretto a chiudere qua perché insomma bisogna lasciare spazio al concerto, quindi ringrazio moltissimo Elia e Guido per averci insomma fatto mm. questa cosa.